Ciao a tutti, mi chiamo Valentino, sono un medico e sto registrando questo video per dirvi tutto quello che dovete sapere su Ondrostrong Cream. Prima di iniziare, voglio darvi un avvertimento molto importante. La grande richiesta di questo prodotto ha portato alla comparsa di molti falsi, ma l'originale Ondrostrong è venduto solo sul sito ufficiale. Per aiutarvi, ho inserito il link al sito web ufficiale nella descrizione di questo video. In questo modo, si può essere certi di ottenere il prodotto originale. Ondrostrong è una crema appositamente studiata per trattare e alleviare efficacemente i dolori e le patologie articolari. In questo modo, le persone colpite dovrebbero essere aiutate a raggiungere una nuova qualità di vita. Oltre a distorsioni e lesioni simili, la crema viene utilizzata anche per trattare l'artrite reumatoide, l'osteocondrosi, l'artrosi e molti altri problemi articolari. Ai miei pazienti affetti da patologie articolari di diverso tipo, origine e stadio consiglio l'uso della crema ondrostrong. Ovviamente, non tutti possono permetterselo a causa della produzione limitata. La crema ha un'azione locale, penetra nell'articolazione e agisce per risolvere il problema. Il contenuto esclusivo della crema ondrostrong rigenera il tessuto cartilagineo danneggiato, elimina il dolore e l'infiammazione delle articolazioni danneggiate e ne ripristina il corretto funzionamento. È perfetto per il trattamento di osteocondrosi, artrite, osteoartrite e problemi dell'apparato muscolo-scheletrico in generale. Può essere utilizzato da tutte le persone affette da artrite, gotta, osteoartrite e altre malattie muscolo-scheletriche. Il farmaco è naturale e di buona qualità e non provoca effetti collaterali. Ondrostrong deve essere utilizzato per tutta la durata del trattamento per ottenere cambiamenti significativi. Già nella prima settimana i dolori articolari scompaiono e la mobilità degli arti aumenta. Se lo si utilizza secondo le istruzioni, il risultato positivo è garantito. Molte persone soffrono di disturbi muscoloscheletrici. Questi disturbi talvolta compromettono anche i più comuni movimenti quotidiani, limitando la persona a svolgere le normali attività quotidiane e causando molto disagio. Se questo è anche il vostro caso, Ondrostrong è la soluzione che fa per voi. Utilizzando Ondrostrong, i dolori e le rigidità articolari scompaiono. La salute ritorna rapidamente e si nota subito un miglioramento del proprio benessere. Ondrostrong ha ricevuto ottime recensioni da medici di tutto il mondo, che ne confermano ancora una volta l'alta qualità e l'efficacia. Il farmaco cura molte malattie dell'apparato muscolo-scheletrico e previene la comparsa di futuri problemi articolari. I clienti sono soddisfatti di Ondrostrong e molti lo usano da molto tempo. Per quanto riguarda l'applicazione di Ondrostrong, va detto chiaramente che un effetto buono e duraturo richiede un'applicazione regolare e corretta. Si consiglia pertanto di utilizzare il prodotto il più a lungo possibile. Le aree interessate possono essere applicate e massaggiate più volte al giorno, a seconda delle necessità. Il prodotto è consigliato a chi soffre di dolori o gonfiori articolari. La crema favorisce la rigenerazione delle articolazioni e dei tessuti ed è quindi consigliata anche per il trattamento di artrite, osteoartrite e osteocondrosi. Questo prodotto è un'ottima alternativa alle pillole. Pertanto, è un'ottima opzione per le persone che non amano assumere pillole. È sufficiente applicare la crema Ondrostrong direttamente sulla zona interessata. Il prezzo di Ondrostrong è di 39 euro. Si tratta di un prezzo promozionale con uno sconto del 50%. Ma sbrigatevi! Migliaia di persone in tutto il mondo stanno scoprendo gli effetti sorprendenti di Ondrostrong e ne ordinano fino a 6 unità o più in una sola volta. Per mantenere la qualità del prodotto, ogni anno vengono prodotte solo 1500 unità. Ciò significa che la domanda può superare rapidamente l'offerta. Pertanto, è necessario agire rapidamente per acquistarlo prima che le scorte si esauriscano. Ricordate che questo prodotto è venduto solo sul sito ufficiale e il link al sito ufficiale si trova nella descrizione di questo video.